Dai, dai, senza problemi, fai vedere che uomo sei Ok <ride> Bro, stai diventando pallido. Oh, stai diventando pallido davvero Wow Fermo Fermo Eccolo Benvenuti in questo vlog È mezzogiorno e c'è qualcuno che sta ancora dormendo Quindi direi che è tempo di andarlo a svegliare Io sono barbuto ma non ho la barba Buongiorno Buongiorno No ma c'è È ah! Ah! E ora di svegliarsi cazzo È ora di bloccare qua Stai registrando Alza quel culo uh! Ogni giorno mi sto allenando Ragazzi oggi è giorno pesi E sto facendo pesi Venite a vedere quanto sto diventando grosso Ora qua qualche... che. Che pagliottone! Sto diventando gigantesco! Ok, si è svegliato il principino! Ma eh, no, bro, eh. svegliato un'altra volta così e ti spacco il cuore. Addirittura spaccino il cuore. Allora qua ho preparato un brindisi per tutti noi. Perché i vlog sono ricominciati. Per me l'acqua. Invece va butto bene, che strano, eh. Che novità! Allora stappiamo! Eccolo! Stappalo stappalo! Non bevi? No, io no, io, io vado di acqua Allora le facciate una telecamera Tu lo fai il brindisi? Sì, devo... vai, vai Ecco, adesso vedete chi c'è dietro le telecamere È lei Eccolo 3, 2, 1, via Ehi, è tanto è... lento <ride> Sono fuori forma, cazzo Ma sei senza bicchiere perché il brindisi te lo faccio fare io <ride> No, no, <ride> no. No, ma lo no, faccio più... Non lo la, la, la, la, la, la eh. non giuro. Ho visto un liveax su TikTok Praticamente tu adesso io girerò l'acqua okay. e a vortice ti entrerà in bocca ci sei? ma che mi fai la dolce? non ti faccio la dolce bro anche se forse <ride> <ride> guarda mi hai fatto la dolce Ma Ho rubuto la lavanderina <ride> Ma è asciutto? <ride> sì, sì, asciutto Ok Ieri Uso Ha visto un trend? Un trend? Si chiama trend? Un trend? Mm, sì, ma un trend Praticamente Spiegalo tu dai. Allora, praticamente praticamente urlando Allora, praticamente <ride> Urlando Sul Bicchiere Sì Rigorosamente Dovrebbe Di vetro Spaccare <ride> <ride> <ride> Mi sa che più forte, forte, più non forte. funziona però più, più, più forte più forte Lo sento vibrare Anch'io più forte più forte ah! Sa che non funziona Di questo passo perderemo la voce <ride> okay. Non funziona Poi che riproviamo no, ci Ok Tanti auguri nooo tanti auguri a pepito Vi piacciono eh guarda come se le guste sui vermicelli voglio tutti nei commenti che fate gli auguri a pepito per il suo primo anno insieme a barbutino pepito sempre gradito okay. che petacolo a due minuti siamo arrivati Eh bro ti vedi iniziare a sudare C'hai eh? <ride> paura Allora ti dico a me mi hanno detto Che è il piercing che fa più male di tutti. Io ho detto che è quello che fa meno All Allora ti dico c'era un mio amico che ce li aveva quasi tutti E mi ha detto che quello è stato il peggiore Sì il ma zio non me lo puoi zio, dire Il ma non più, me... il più doloroso Ma non me lo puoi dire due sì. minuti Prima di arrivare No, oh, ti dico, Lui mi ha detto che stava anche per svenire Io te <ride> <ride> la butto lì così Poi vedi te Due minuti prima di arrivare? Eh però ci vuole, così ti preparo mentalmente No, te non mi stai preparando sì. mentalmente te Sto conso, sei un bastardo, ne posso dire quante ne volte S Sai quante risate se svieni? Merda Beh, se... appena mi alzo la prima cosa un... che faccio è ti tiro un cartone Sì, prima che ti alzi i tuoi video generano tutto il web <ride> Sono pronto a vederti bro sto che... cagando in mano io so so come allora giuseppe è un fifone lo dico è la persona più fifona che, io... oh, che io abbia mai conosciuto quindi sono sicuro che si cagherà addosso fino a lui giuseppe si sta cagando addosso lo no, dico no dai senza problema fai vedere che un uomo sei ok Run dai è lì dai dai dai dai dai dai là dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai tutto a posto. Bro, stai diventando pallido Oh, stai diventando dai davvero, eh? Vediamo bene il dai Wow. Fermo. Fermo. Wow. Oh. Wow. Wow. Adesso buchi. Sì. Chiudo. Oh. Oh. Come è doloroso? Oh. È fatto. È anche fatto. Come? Ok, manca è solo l'ago quello Oh Beh, a che punto siamo? Ma bro, sta sanguinando di brutto Giuro? È normale che sanguina così tanto Davvero? Sì, minchia No, bro, ma perché piangi? Non piangere Fatto? Da... Eccolo oh! Eh, oh. è stato bravo, Ale? Ha spaccato, ha spaccato! Non sono riuscito a farti svenire. Peccato, io, io la, la, la, sarebbe la... stato un gran contento. Sì. Però l'ho visto quasi quasi, era bello pallido. Come mi sta? Male quello piccolino quindi. Va bene, va bene, piccolino riprendono. Ci sto pensando adesso, non è vero che stavo sanguinando. No! <ride> Comunque piccolino riprende tutte le misure quindi va bene. <ride> Poi lui il bastardo, eh? il bastardo mi fa il piercing più doloroso in assoluto mi fa. Non è vero non, non, ci raccolò, sono, ci prove, non ci sono prove, non ci sono Dove, prove Due minuti prima che arrivasse fa è quello che fa più male Vabbè per metterlo un po' in tensione no? Eh sei stato bravo Eh no, non ho fatto un cazzo Cosa per chiamarmi a sfruttare Cazzo che ridi Cosa? Sta bene? Eh? Sto bene ma Vaffanculo Vabbè è vero Vabbè comunque ti stai bene Ok Ok ho mandato la foto a una ragazza Diciamo Non si può dire che è una ragazza ma è una ragazza Adesso vediamo cosa ha detto Che Cazzo Ma perché ti dico consiglio di un solo giorno? però ci sta piccolino è molto meglio che grande la mucca, mucca selvatica wuuu uh, insomma piace a tutti ragazzi sì. piace a tutti ragazzi vediamo se provo a chiamarmi papà non so se risponderò se risponde prepariamoci Ehi! come va Com è, tutto bene? tutto bene riesci a guardarmi un attimo o sei impegnato? aspetta sì. Una che? Qui Ah lì, qua, no. qua no, qua è un, è un brufolo È un brufolo Questo sotto cosa c'hai Sotto Quello Ho detto ti piace? No, no. come no? Eh non mi piace eeeh mo uno l'ho fatto mo eeeh uno l'ho fatto Ma vinto la cosa con la stessa storia uno <ride> poi due ne ho fatto un altro però non volete lo faccio vedere? eh sì, è stato ok è arrivato il momento di chiamare mia mamma mi raccomando link in bio, sono uscite nuovo sharp spettacolo best merch in italy È vero! Non è vero! È vero! Ma dai, andavi, cavolo! Che sei grande, sei tu bambino! Cosa vuol dire? I bambini mi sono Eh? Tu mi stai conciando! In che senso non mi sta conciando? Non ti piace eh?